Allora, quello che abbiamo visto è che il raddrizzamento appunto viene fatto attraverso un, eh, un comando appunto dedicato, si chiama appunto Perspective Tool, che consente di eh, deformare appunto un'immagine secondo appunto una eh, variazione prospettica. Eh, strumento Perspective Tool che abbiamo visto funziona come? tutti gli strumenti di modifica di trasformazione, rotazione scala, eh, distorsione o eh, questi principalmente funziona sia in una maniera diretta, normale sia in una maniera inversa correttiva e abbiamo visto che proprio per questo tipo di operazioni la modalità correttiva è quella che meglio appunto, si presta, quindi preso lo strumento, clicchiamo su correttivo facciamo un clic sull'immagine a questo punto dobbiamo adattare la griglia a quello che è il riferimento Michela dava come riferimento il rettangolo da parte intorno casa, diciamo casa non quella in pietra del campanile e quindi utilizziamo lo stesso evidentemente sarà questa è la parte di cui si ha un riferimento metrico. Allora vi chiedo conferma quando avete fatto riguardo la disposizione della griglia per poter andare avanti. ok, vorremmo esserci quindi più o meno tutti, e quindi predisposta appunto la griglia, cosa facciamo? Diamo l'invio e oppure clicchiamo sul tasto trasforma per applicare questa trasformazione, trasformazione che effettua quale lavoro? Riporta quel rettangolo alla dimensione del, dell'immagine, per adesso diciamo in maniera abbastanza eh, generale così poi vedremo che in realtà andrebbe specificato cosa si intende per immagine, per la dimensione dell'immagine intanto lasciamo completare il, il processo e vediamo il risultato ecco qua e che è successo Diciamo che l'immagine che aveva questa eh, dimensione, cioè la canvas è eh, questa, eh, è stata interamente coperta dal rettangolo che abbiamo, dal trapezio che abbiamo deformato. In questo modo il layer si è deformato di conseguenza per mantenere appunto questo rapporto e quindi è andato ad estendersi oltre l'immagine. Ovviamente è possibile, l'abbiamo visto, attraverso l'operazione di eh, adattamento della canvas al layer, visualizzare l'intera immagine. Che, diciamo, raddrizzata e raddrizzata, è semplicemente molto schiacciata, diciamo, ha perso il rapporto. E ora vediamo quindi eh, cosa si può fare per eh, diciamo, ottimizzare questo passaggio torna indietro, CTRL-Z. Allora, la questione che voglio sottolineare è questa. scaricato andando indietro, ok. Ok, Il fatto è che l'operazione appunto di eh, distorsione prospettica inversa utilizza come riferimento la dimensione del layer. Non tanto dell'immagine, ma del layer. Ora, noi abbiamo visto che la canvas, quella che in italiano viene tradotta superficie, diciamo che è l'inquadratura dell'immagine, dell è del tutto indipendente dal layer. Il layer può essere eh, appunto più grande, o più piccolo, insomma, può avere una dimensione propria rispetto alla canvas. Può, per esempio, spostare eh, l'immagine, di fatto sto spostando e lo vedo attraverso il suo contorno tratteggiato giallo e nero sto spostando appunto il layer e quindi una parte del layer non viene visualizzata. E naturalmente l'immagine può contenere diversi layer e questi layer ognuno può avere appunto una diversa dimensione. Quindi dobbiamo diciamo, abituarci a pensare questi due diversi elementi come indipendenti. Indipendenti ma legati da una eh, terza eh, definizione della dimensione che è quella dell'immagine, ovvero quando andiamo sotto image scale image, cioè scale eh, ridimensione immagine, quello che modifichiamo qui è di fatto sia la canvas che il layer. Per esempio possiamo lavoro in termini percentuali, ridurre l'immagine del 50%, quello che accadrà sarà una riduzione del 50% di tutti i layer e della canvas. In qualche modo l'immagine tiene insieme questi due elementi che sono distinti e che hanno strumenti distinti per eh, essere modificati. Di fatto abbiamo visto per esempio che esiste sotto sempre il menu image la possibilità di definire la dimensione della canvas, canvas size e definirla metricamente, cioè dando dei numeri dando una dimensione e poi attraverso appunto questa eh, quest anteprima definirne la posizione rispetto all'esistente la stessa cosa vale per il layer, ovvero è possibile, per esempio, col tasto destro, nella, eh, nel menu dedicato al layer, definire una nuova dimensione per il layer. Scale layer. E quindi qui, modificare la dimensione e quindi ridurne appunto la dimensione. Non solo, ma il layer si può anche e tagliare, modificare in funzione per esempio della dimensione della canvas o dell'immagine anche quando utilizziamo il comando crop il comando di taglio possiamo sia effettuare un'operazione che agisce su tutto canvas e layer e quindi sull'immagine ma anche effettuare un'operazione che lavora unicamente sul layer in cui siamo eh, posti ecco, mi preme appunto sottolineare questa indipendenza perché è una cosa che spesso confonde chi si avvicina a Gimp magari venendo appunto da programmi come Photoshop che invece non rendono così evidente questa eh, differenza tra, tra gli elementi eh, eh, proprio perché e comprendendo questo, questo rapporto che si riesce a ottimizzare poi quel tipo di operazioni che abbiamo visto poco fa. E allora ritorno all'immagine iniziale e provo in considerazione di quanto detto a rifare l'operazione appunto di distorsione prospettica. Quindi strumento prospettiva, correttiva, un clic sull'immagine modifico la griglia per farla coincidere con la parte intonacata sul trasformo stessa cosa che abbiamo fatto poco fa e quindi ci ritroviamo in questa condizione dove abbiamo la canvas che ha mantenuto la dimensione iniziale eh, e il layer che ovviamente si è dilatato al di fuori della canvas come abbiamo detto prima in realtà quello che è accaduto è che la nostra griglia ha fatto riferimento alla dimensione del layer Ora vediamo come possiamo sfruttare questa, eh, questa modalità di eh, azione del, dello strumento, però intanto vediamo come possiamo risolvere questa immagine che ovviamente è schiacciata. Però quello che ci dice Michela è che la dimensione, il rapporto di questo rettangolo è di 296 per 1.705. Allora Considerando che... Quando io modifico l'immagine, ovvero dal menu Image, Scale Image, noi qui definiamo una dimensione che di fatto rappresenta la dimensione della parte visibile dell'immagine, ma modificando questa modifichiamo sia la canvas che tutti i layer con lo stesso rapporto, e allora modificando l'immagine che appunto coincide con la parte di cui conosciamo le misure, di fatto modificheremo anche i layer eh, nella parte appunto anche non, non visibile. Quindi proviamo a scrivere qui appunto, le, le misure che sono state indicate, quindi 296 in questo caso sarà necessario eh, disabilitare eh, questo lucchetto che chiaramente lega il rapporto tra la base e l'altezza dell'immagine e quindi scriviamo 1705 come altezza. 296 per 1705, diamo l'ok okay. ok, diciamo è già più plausibile come dimensione ovviamente però ci interessa anche avere tutto il resto dell'immagine e quindi col tasto, eh, col tasto destro sotto image, clicchiamo su fit canvas to layer, quindi adatta dimensione della superficie ai livelli che ovviamente appunto si estendono oltre. Sara chiede se ho lasciato pixel, sì ho lasciato pixel perché in questo momento non so quale sarà poi la dimensione dell'immagine in fase di stampa, quindi quello che interessava e che aveva sottolineato appunto Michela era un rapporto, quindi ho, ho lasciato pixel inserendo però quel rapporto dimensionale. Quello che appunto vediamo quando riapriamo tutto, eh, rendiamo appunto visibile, la canvas canvas all'intero immagine, è che di fatto il nostro campanile risulta abbastanza raddrizzato, diciamo che il risultato credo che sia abbastanza soddisfacente.